il centro d'arte mediterranea presenta antonio madonna Mimia mare una cartolina di tanto tempo fa recita torre del greco marina trattoria Mimia mare questa locanda infatti era ai suoi tempi meta obbligata per tutti gli amanti della buona cucina gli spaghetti e vongole di don mimì godevano di una fama mondiale anche il grande Caruso era un assiduo cliente della trattoria. Una parte della notorietà di questo locale, tuttavia, era dovuta ad un clamoroso evento di cronaca nera risalente al 1906. Il 6 giugno, per l'esattezza, Gennaro Cuocolo veniva assassinato nei pressi di Cupa Calastro, mentre la moglie veniva contemporaneamente trucidata a Napoli. Le indagini che scaturirono dal duplice omicidio portarono al primo grande processo contro la Camorra. E i due principali imputati per l'omicidio avevano cenato la sera del delitto da Mimi Amare 90 anni dopo, Antonio Madonna riprende quell'immagine sbiadita dal tempo e ne realizza la sua personale trasposizione su tela, realizzando una delle sue opere più suggestive Ciò che vediamo non ha nulla a che vedere con gli eventi delittuosi che lì si erano consumati L'artista cattura un momento di quotidiana semplicità le navi operose attraccano, si accingono a salpare o sono in secca. Una madre col suo bambino cammina sulla banchina. Un uomo trasporta un secchio. Alle loro spalle si ergono la diga foranea, i molini marzoli e soprattutto la trattoria Mimia Mare. Dal punto di vista compositivo, il dipinto si sviluppa su tre livelli. Il primo ha come fulcro la banchina in primo piano. Il secondo è composto dagli elementi architettonici. Il terzo, infine, ha come protagonista il cielo, elemento imprescindibile di ogni opera del maestro, interrotto occasionalmente da turrite costruzioni. La pennellata è sicura, decisa e pur non essendo calligrafica, riesce a definire con maestria i contorni di un paesaggio calato in una luce incantata. Il dipinto diventa così un'immagine che lo scorrere del tempo trasforma in elegiaco ricordo, plasmato dalle sapienti mani di Antonio Madonna in una delle sue più belle ed importanti opere d'arte. Antonio Madonna. Mimia Amare, mare. Olio su tela. Centimetri 90x120. 1996.